Allora, tanto per cominciare vorrei passare, preferirei una traduzione perché ho notato che c'è un po' di trepanza, no? cercherò di parlare molto piano in modo da essere compreso. Allora, è in atto, ne passo un'informazione, è in un atto una campagna che tende ad offendere la memoria di Ernesto Guevara in Italia, dove addirittura è stato paragonato a un medico nazista di Auschwitz è una cosa molto grave infatti io ti sto passando un'informazione è una cosa molto grave no, no, no, no, è. è una cosa molto grave tra l'altro questo materiale sta girando in ambiti gli ambienti che si definiscono rivoluzionari. Tra le altre cose, mi pare che sia partito da alcune rivelazioni che abbia fatto l'ex segretario particolare di Vanni Ororiati. Gino, sei lontano. No, ok. eh? Eh, Bambino Togliatti diciamo che era la gente di Stali in Italia, era l'ex segretario del Partito Comunista Italiano. Quelli che hanno tenuto in galera Antonio Gramsci, che era una persona onesta, per tradire il popolo italiano. Prima cosa. Ah, eh? è stata, è stata eh? Altra questione che è importante. Tuo padre diceva una cosa importante, che anche quella è stata stravolta in Italia. Lui diceva che bisognava induirsi senza mai rinunciare alla propria tenerezza. Mm. Bisogna essere duri senza metterti a Eh, eso nunca está comprovato che lo haya dicho así, mi papà. è una frase che ha sido composta por varie cose, sí, però è... lo llevò alla pratica, che è lo más importante, no? Infatti, siamo d'accordo. Infatti, proprio per questo, che è una cosa che ho sono spiegato 30 anni dalla mia vita, per famiglia fino fino nel profondo, no, e cominciamo a ragionare e cominciamo io ricordo quando ci fu le elezioni in America e Obama ebbe più campagna elettorale in Italia che in America e fu presentato come l'uomo della, della provvidenza. poi abbiamo visto che era un, un uomo del capitale dell'imperialismo no? è importante per il potere riuscire a tenere sotto controllo il popolo anche delle vesti apparentemente, apparentemente diciamo no? um, amorose nei confronti del popolo ma di fatti continuare a riprodurre il potere come diceva qualcuno fa finta di cambiare tutto per non cambiare nulla infatti in america la situazione tipo, non è cambiata però è cambiata la situazione internazionale ed è quella Nord America chiaramente. Sì, siamo d'accordo. Quando dico America chiedo scusa, intendo uh, gli Stati Uniti d'America, da dove infatti sì, no. no. prima sembrava, se, mi sembrava forse chiaro questo che avevo parlato domani. Quindi avere in una situazione come questa internazionale di confusione dove la schierda, la sinistra è completamente assente. Sparita, con... sparita completamente dalla scena sociale no? dove praticamente il tradimento del popolo come sempre no? nella storia è stato ripetuto quindi lasciare tutto quanto all'interno hm, di un ambito di potere e soprattutto a un'istituzione di potere come la Chiesa Cattolica, storicamente di potere, il potere più forte che riconosce il pianeta, potrebbe essere una strategia vincente per il capitale. Lei cosa ne sa, ho fatto la domanda. traduci, traduci Allora, io sono Gino Ancona, va bene così? Ma ah, molto subito? Sì. Ho capito tutto benissimo. Secondo me no. Eh. Hm?